Stavo giocando sul mio mondo vanilla quando è successo questo. Cos'è stato? Ma io ho sentito un'esplosione lontana. Dov'è la mia casa? La, la mia casa? Quello è ciò che resta della mia casa. Cosa è successo? Perché è esploso tutto? Ma io non... No, per favore, ma questo era il mio mondo vanilla. Io, raga, sono entrato nel mio mondo vanilla. E questo coso è, è esploso tutto. Ma... ma, ma... Questo è il mio mondo, esci. Ma chi sei? Ma poi cosa... No, prima di tutto non esco, ma come ti permetti, raga? Cioè è come se qualcuno arriva così e dice, ora esci dal mondo. Ma chi sei? Ma no. Ma scusa. Oh. Poi cosa sono queste costruzioni in giro? Io non mi ricordavo mica ci fossero. Da quante che sono spawnate? Pure qui, tutto è esploso. Tutto è esploso. Assurdo. Che diavolo è sta cosa? Ma che... Allora c'è un signore qui dentro Ma sembra ci sia effettivamente anche un ascensore Questo sembra sia un ascensore Perché c'è del mm, ketchup? Perché cosa cos perché cos'è sta roba? Perché c'è del ketchup? Non, io, no, non voglio sapere No no non aprire Perché non aprire? Vabbè allora spacco se, se permetti Cos'è successo? Si è aperto questo io credo che quel rumore abbia fatto aprire questo passaggio. Perché prima non c'era. Ma raga, io sto notando che però ho 18 diamanti e della pizza. Io non vorrei. Che la pizza. Perché a me ricorda qualcosa, sapete? La pizza, pensateci, è palesemente italiana, cioè è di origine italiana. Io non vorrei. Che questo. simpaticone inizi con la M. E si chiami Mario. Non lo vorrei proprio. Non è ma questo Allora questo può ricordare Mario ma Non è lui Non, non è affatto lì Ma che diavolo Ok è caduto È caduto perfetto Sei Ma dove sono scusatemi In tutto ciò do, do, chi, do, Dove caspita sono Che caspita è Qua continua Ok perfetto Io credo che qua però Mario rispawni um, Quindi direi di muoverci prima che rispawni Perché giuro che rispawna. Um, so come funzionano questi mostri Purtroppo E non vorrei che Oh, Ok perfetto Ora mh, non puoi più giocare eh, Lascia questo gioco Cioè cosa vuol dire Sono, sono intrappolato qua um, Sì sono intrappolato qua A meno che tecnicamente io non utilizzi l'ascensore Eh stupido Mario Solo che è di nuovo lì vedo E quindi tecnicamente dovrei risconfiggerlo Certo non è che sia così difficile Quindi um... Ragazzi avete fatto caso ad una cosa Io qui posso fare questa cosa Eh sì è stato molto bello Mario Però io adesso mi devo sbrigare Anzi per sicurezza per non cadere faccio così va Perfetto um, Scendiamo <ride> Sono sceso Certo raga che comunque queste cose non sono normali Cioè Mezz'ora fa improvvisamente Ho sentito un rumore provenire da casa mia Che cosa è stato? Non capivo cosa fosse E attenti Qua arriva la parte inquietante Entro Controllo un po' di cosette Nelle ceste Mi prendo un po' di materiali Ma io avevo sentito un rumore E mi si toglie il pavimento da sotto Però qua Mentre cado Inizio a levitare E questa è la mia reazione Ma che cosa sta succedendo? Ma dove sono? Che cos'è sto posto? Perché sto scendendo? Aspetta no no no no no no no Fermi tutti. Che diavolo c'è lì? No, no, no, so, so, no. No, no, mi si è scurata la visione, raga. Cosa succede? Perché ho blindness? No, no, ti prego, dai, per favore, ho paura. Accidenti, qua c'è pure la lava, si scavo sopra. Oh, per carità, eh. Per carità. Che diavolo è sto posto? Perché è tutto buio? Oh! Della Twilight, ma che caspita ci fa nel mio mondo di Minecraft? Dovrebbe essere un mondo vanilla. Beh, a sto punto, l'unico modo per capire che cosa sta succedendo è entrare nel portale. Oh, accidenti. Accidenti. Che cosa sta succedendo qua? Prima regola, Dunis: mai entrare assolutamente in una casa distrutta. Mai. Ok, io credo che debba immediatamente rompere questo spawner prima che spawnino degli scheletri uh, molto pericolosi via, via via via via perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto L'importante è che se ne siano andati Allora, qua ci sono delle patate che però sono cotte Charm of Keeping Book and Quill, vediamo qua Vai verso una costruzione che si distingua da tutte le altre, ricorda sempre di guardarti dietro ma chi è che mi scrive questo libro? Non è firmato, no, eh no, cosa sto facendo? Fermi tutti, non è firmato questo libro E eh, io perché dovrei andare verso una costruzione? Ma poi cosa vuol dire che si distingue da, da tutte le altre? Cioè, eh, non sto capendo bene, raga, ma che cavolo? Quindi, l'unica cosa che mi viene in mente di fare in questo momento è Effettivamente prendere un po' di materiali E cercare di essere il più protetto possibile Ecco, tipo, questo materiale che caspita è? È un Real Meteor Che caspita vuol dire questa cosa? A quanto pare c'è un signore strano che ci scrive E il mistero diventa sempre più fitto Ogni momento che passa Chi cavolo l'ha scritto questo libro? Che cos'è? Cioè non ha senso capite? Quindi decido di proseguire Chissà cosa ci saranno di sopra quegli alberi Cos'è questa cosa? Fefefefefe Conopy Conopy treat sapling Ah vabbè un, un, un, Tipo un alberello per piantarlo e per farlo crescere Ma a me non interessa Ora quello che mi interessa a me è cercare di capire dove caspita è questa costruzione ah, Raga ci stiamo capendo qualcosa di questo mondo Che evidentemente c'ha qualcosa che non va Perché normalmente non ci dovrebbe essere la twilight forest Ecco questo però si potrebbe distinguere Questo albero qua Effettivamente se ci pensiamo Anche questo, questo pilastro di, di coso Potrebbe distinguersi effettivamente Questo è un corvo Qua sotto che cos'è che c'è? Niente, un pilastro proprio alto che si eleva Ok, um, cerchiamo di seguire effettivamente una pista per capire bene Cioè dov'è che io devo andare effettivamente? Cioè qual è la costruzione che si distingue da tutte le altre? Oh Dunis, Dunis, Dunis, non dovresti salire lì Se sali potresti scoprire una verità molto dura e cruda Ok, sembra effettivamente ci sia qualcosa e di qua si sale Ok sono arrivato Oh qua c'è una cesta eh Vediamo cosa contiene Allora Sembra ci sia effettivamente il libro E in realtà c'è una spada super forte Vediamo 22 di attack damage raga Cioè questa qua solo, Quella di ferro normale Ha tipo 6 di attack damage Invece questa qua ne ha 22 È potentissima E ci sono anche delle mele d'oro Ma come mai ci sono tutte queste cose Vattene se ci tiene la tua vita Cosa vuol dire? Lui quello sbagliato ha troppo potere in questa dimensione, se scopre che sei qua il mondo viene cancellato e perderai Allora, prima di tutto a me non interessa se questo mondo viene cancellato perché uh, fa abbastanza, cioè nel senso non è che ci siano chissà quante cose Però sono adesso curioso di capire che cavolo è, chi cavolo è questo lui, perché evidentemente questa è una nuova avventura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 Aia Aia Ok perfetto L'ho ucciso Perfetto Perfetto Veloce Apri la chiave Apri apri apri Perfetto Sì sì sì Chiuditi per carità Chiuditi per carità Chiuditi per carità Per carità